Questo progetto di valorizzazione ha riguardato eh, cinque corali liturgici eh, di grandi dimensioni e riccamente decorati che fanno parte di un fondo di liturgici già oggetto di intervento tra il 2003 e il 2005. Si tratta del restauro, della conservazione e della digitalizzazione di questi corali miniati medievali